Allora, vedere come si fa SMR? Allora, smr come si fa? Prendi il tuo microfonino, fai i bacini, fai. E poi una certa. Prendi bene. Levi, Levi ovviamente sta roba perché sennò fa schifo. Dopo aver fatto i bacini. Così si fa l'smr in poche parole Prendi il microfono, te lo ciucci proprio Fai oh oh. Come disse Matteo Hs Nel frattempo mi è, mi è caduto pure il robo